Buonasera, buonasera a tutti i nostri spettatori, e siamo ritornati, siamo ritornati con il nostro format Una Voce Fuori dal Coro e questa sera dagli ospiti che vedete accanto a me avremo la possibilità di aprire una discussione partendo da una riflessione che è ripartire dal futuro. Io vi presento i nostri ospiti che sono il presidente Carlo Capasso, buonasera a tutti, il presidente dell'associazione Nives, ciao, Roberta Scognamiglio e il collega amico, giornalista Vincenzo De Micco. Buonasera, ciao. Allora, buonasera a te Vincenzo. Allora, Carlo, tu sei il ti do del tu, perché sì, siamo sì. coetanei e sì, poi sì. perché comunque tu mi hai raccontato quello che sono le vostre iniziative dell'associazione sì. di cui tu sei presidente da circa un settennato, quindi comunque. Sì. Più Turchi, sono, sono tre anni che sono ah, eletto però okay, in questa sì. associazione, che è un'associazione che uh, lavora su questo territorio, ma è di carattere nazionale. Sì, quindi è una verticalità Mobi. Sì, sì, sì, il Mobi, che è, di è una federazione una provinciale, che oggi sì. uh, conta associazioni non solo nell'area est di Napoli, ma arriva fino a Nola quindi copre tutta la provincia di Napoli, zona di Bagnoli fino ad arrivare a Viquequenze. Una, un ampio raggio di azione però il Movi ha sede a Barra in via Volticella sono già tre anni che abbiamo spostato la sede qui prima eravamo sulla quarta municipalità sì. presso i Giuseppini del Murialdo eh, in via Carlo Bussola e invece poi abbiamo praticamente, provato a spostare la sede proprio per dare anche un, uno stimolo diverso all'impegno certo. che abbiamo sui territori voi comunque vi occupate fondamentalmente di eh, volontariato, però non sì. solo quello è il punto da cui voi partite, anche perché specialmente in questo momento storico, cioè con la presenza del Covid, Uh, il settore associativo ha lavorato parecchio sul territorio, in modo particolare sulle nostre tre, uh, sul, sulle nostre tre quartieri che corrispondono alla nostra sesta municipalità. Tu mi spiegavi sì. che comunque la vostra attenzione non riguarda solamente Barra, ma riguarda comunque anche Ponticelli e San Giovanni. Sì. Sì. Uh, noi siamo qui questa sera perché abbiamo preso spunto da un progetto che voi avete ehm, messo in moto, sì, lanciato nel 2019. Voi avete vinto questo bando, mi raccontavi, nel 2019, sì. di un progetto che si chiama Legami in Radici. Esatto. e Radici. Eh, e un progetto che chiaramente in base a quello che è capitato col Covid è stato comunque bloccato. Però voi siete andati avanti lo stesso, perché mi raccontavi che la prima parte l'avete praticamente quasi svolta sul web, no? Sì. Eh, allora, fondamentalmente il progetto che c'è stato poi chiaramente finanziato dalla regione eh, Campania con i fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sì. eh, è stato praticamente vinto a fine 2019 c'era anche la Municipalità che cioè, era come partner Nasc abbiamo sì. sia la Municipalità che eh, la, il comprensivo eh, Solimena sì. eh, Madre Claudia, Madre Claudia, che sì, sono sì. Diciamo, parte integrante di questo svolgimento sì. sulle attività che abbiamo concentrato su un vecchio progetto che già avevamo. Noi abbiamo iniziato nel 2017 a, a prenderci cura di alcuni beni sul territorio. Uno di questi è stato quello con... del... dei giardini di Villa Salvetti, mm. che oggi sono oggetto di questo progetto. Perché i giardini di Villa Salvetti? perché abbiamo immaginato che praticamente come posizione sono nel cuore di sì. Barra e partire da lì significava innanzitutto ecco stimolare la cittadinanza, uh -huh. uh, tanto è vero che già nel 2018 Natale abbiamo con un primo impegno uh, provato a ripristinarlo con i cancelli, la saldatura del cancello e anche gli spazi a verde, uh, abbiamo svolto una bellissima iniziativa, eravamo 16 associazioni impegnate del territorio e, ed è, venuta fuori una bella, una bella cosa cioè quella praticamente del recupero e del senso della comunità che oggi ecco, con questo progetto Legami e Radici abbiamo voluto riprendere cioè, Legami per perché finale. abbiamo necessità e l'abbiamo imparato ecco, mm. durante il periodo della pandemia da soli nell'isolamento noi praticamente moriamo vedi tanti anziani che sono rimasti da soli sì, eh, morti non solo di covid ma anche di, di, di solitudine, solitudine. Eh, ma ehm, l'importante è anche il recupero della relazione umana cioè senza ecco l'altro io cosa sono? non sono mm. nulla e anche la riscoperta delle proprie radici, ma da dove vengo, cosa faccio su questo territorio, perché vivo qui? Ecco, riprendere in mano il proprio territorio come bene comune, quindi il quartiere come bene comune, significa soprattutto ecco, ripristinare il senso della comunità, una comunità che oggi praticamente è diventata fragile, innanzitutto anche per il distanziamento che abbiamo, che abbiamo voluto a causa dell'utilizzo degli dei sistemi digitali, no? dello smartphone, certo. del PC, che ci ha allontanato nelle relazioni. Recuperiamo invece questa volontà di libertà che c'è nelle strade, nelle piazze, nei giardini, ma nelle stesse scuole, eh, nei luoghi chiaramente che sono proprio del, del, del cittadino ci nella responsabilità benissimo. di dire questo mi appartiene, questo certo. è mio e ne voglio prendere cura infatti, quindi voi ci siete riusciti benissimo perché comunque è una manifestazione che ha richiamato tanta attenzione sul territorio addirittura la RAI si è occupata di questo evento certo. quindi significa che è stato comunque un momento di clamore molto importante assolutamente Vincenzo noi stiamo parlando di una villa vesuviana che è Villa Salvetti eh, tu la conosci bene perché comunque voi spesso avete anche dato vita a dei progetti, a delle progettualità riguardanti questa, questa villa che è anche molto particolare dal punto di vista strategico del territorio. Ah, innanzitutto faccio i complimenti a Carlo, conosco da, da tempo per l'impegno che propina sul territorio e per tutte le energie che, che mette nelle cose che, che fa eh, insieme con tutti i collaboratori. Uh, sicuramente um, progetti come questi devono um, valorizzare proprio il territorio e Villa Salvetti è uno dei, dei, degli elementi che caratterizza il nostro territorio più volte, io la conosco ma purtroppo la conosco da fuori non ho mai avuto mai il piacere di conoscerla da dentro perché forse nessuno di noi ha avuto questo, questo piacere in quanto più volte questa struttura ha subito diciamo così, il cambio di destinazione d'uso, sì, definiamola così nel tempo, sono stati ci anche sono dei... state fatte varie proposte sì. in passato, noi avevamo, ricordo a lei tanti anni fa addirittura fatto un progetto di un'accademia musicale, insomma certo, sto parlando sì. inizi degli anni, degli anni 2000 e poi è stata eh, non esiste nemmeno municipalità, no. c'erano ancora le circoscrizioni sì. però poi non se ne fece nulla e di seguito tante altre proposte sono rimaste nel, nel vuoto e allora iniziative come queste, se certo. non servono tra virgolette, a recuperare ciò che già ci appartiene a valorizzarlo, però almeno possono spingere la cittadinanza a prendere coscienza che ci sono delle realtà, perché il miglio d'oro nasce qua cioè le prime ville quante. sono quelle che noi abbiamo intorno noi però purtroppo più che valorizzarle continuiamo a degradarle in maniera sociale, in maniera politica, istituzionale, ovviamente sarebbe un discorso da fare sì, troppo magari ampio. Magari in, in un'altra e... sede e con un'altra argomentazione, perché noi dando attenzione al sociale questa sera, partendo comunque dai nostri ospiti e dalle iniziative che realmente hanno sul territorio con le loro associazioni, quindi Carlo, eh, ritornando a, radici, a legami e radici, Radice. quindi si passa prima da, dalla possibilità, tra l'altro mi ricordo che voi avete dato a questi bambini un green kit, cioè con sì. questi semini che loro praticamente poi avrebbero sì, sì. dovuto sistemare nella terra. All'interno per... del green kit i ragazzi hanno trovato un rastrello, una paletta che eh sono bene, gli sì. strumenti principali no, per lavorare poter lavorare la terra. La eh, chiaramente noi volontari abbiamo fatto un lavoro ecco, anche di preparazione dello spazio che ci è stato affidato, certo. però purtroppo ecco quello che manca è la relazione ecco, con le istituzioni, con i vari enti sul territorio, riuscissimo a, a rafforzare questo. A proposito di istituzioni, era presente il presidente della municipalità, eh, l'ingegner Salvatore Boggia, il quale ci ha concesso un'intervista in quell'occasione. Sì. Io pregherei la regia di mandare in onda il contributo del, dell'intervista che abbiamo realizzato nei confronti del Presidente, il quale si è, eh, ha fatto una sorta anche di esame di coscienza, come giustamente dicevi tu, della possibilità delle istituzioni di essere presente sul territorio. Altro pubblico, Carlo, so, sì. eh, quindi modio, prima abbiamo, abbiamo visto il contributo dell'intervista fatta al Presidente della Municipalità ed è importante anche sottolineare le difficoltà tangibili che hanno le stesse istituzioni sul territorio sì. perché comunque la volontà c'è di fare qualcosa però li conosciamo i nostri territori anzi voi li conoscete anche meglio di noi perché siete quelli che fondamentalmente ogni giorno hanno a che fare con le realtà più difficili e quando parliamo di realtà più difficili noi non ci riferiamo a quelli che sono i target relativi alla sesta municipalità ma a quello che è proprio insomma, la problematica legata ai bambini noi spesso con... Uh, la Presidente Scogna dell'Associazione Nives, ne abbiamo discusso del tipo di lavoro, tra l'altro voi eravate anche partner di questo evento, eravate presenti insieme all'Associazione Movi, quindi avete sicuramente fatto tanto sul territorio. Carlo, allora noi ehm, sappiamo la difficoltà che quotidianamente dobbiamo affrontare, in riferimento a questo evento, tra l'altro la stessa preside, quindi la dottoressa Rosa Seccia, pur ha pure espresso una sua opinione molto importante in relazione a questo evento, dando la possibilità anche a noi di capire che il futuro sono i bambini. Sì, eh, sono le future generazioni a cui appartiene il nostro quartiere, che noi dobbiamo preparare, formare, perché loro stessi, anche come amministratori del futuro, possano meglio gestire sicuramente quello che oggi noi poco riusciamo a fare. Certo. Ripeto, uh, forse la municipalità è l'ente che ci è stato più vicino, lo stesso Presidente Boggia, ma purtroppo, come dicevo, poc'anzi hanno le mani legate perché non avendo un'autonomia finanziaria non possono riuscire certo, a facilità. darci quella mano che veramente potrebbe essere... Uh, fondamentale per recuperare il territorio ma è chiaro che vanno recuperati tutti gli spazi del nostro quartiere ce ne sono tanti, non solo le ville, non solo i giardini ma parlo anche delle strade e mi rifaccio anche all'impegno che quotidianamente uh, Nives ha con i disabili faccio un esempio abbiamo i tanti marciapiedi che oggi Praticamente non sono certamente ehm, certo, sì. adatti per poterci circolare, cioè il disabile con carrozzina è costretto a stare in strada e questo chiaramente, ma non solo, anche la mamma con un carrozzino, con la carrozzina chiaramente ha difficoltà a potersi muovere. C'è un diritto alla mobilità certo. ed è un diritto di tutti, non solo chiaramente i due normodotati. Quindi, ecco, è apprezzabile anche il lavoro che loro fanno per sensibilizzare certo, a questa difficoltà che abbiamo sul territorio noi dobbiamo insegnare ai bambini che prendersi cura del territorio è un dovere ma è anche un diritto quindi cercare di dare loro la possibilità di comprendere cosa sia effettivamente una cittadinanza ma soprattutto attiva. quando c'è una storia, c'è una storia certo. ricca perché Barra ha una storia certo, bellissima, sì, sì. non dimentichiamo che c'è stato il primo orto botanico che era quello sì. del comune di Napoli, cioè dell'allora eh, Regno di Napoli. Sì, Quindi parlando stiamo parlando sì, sicuramente di una storia, oltre alle ville c'è tanta ma tanta storia. Uh, C'era il notaio Scodes, che forse non tanti conoscono, che scriveva dei bellissimi sonetti a ogni volta che praticamente lui. Uh, praticamente faceva un suo atto notarile, cioè mh, ce ne sono tante di cose che potremmo raccontare sì. della storia, ma, mh, ma raccontiamo anche quello di oggi, oggi sì. per la tema, abbiamo un territorio che è praticamente abbandonato, sì. nel degrado totale. Esattamente ci sono, ehm, delle, a parte le istituzioni, eh, anche degli elementi come la scuola, per esempio in questo caso, voi avete lavorato con eh, la dottoressa Seccia che comunque hanno questo impegno, cercano comunque di dare ai bambini eh, questa educazione quasi primaria, no? perché sappiamo bene che la famiglia è il luogo dove l'educazione viene impressa ai ragazzi, ma è la scuola quella che in un certo qual modo dovrebbe migliorarla. E, eh, a tal proposito io eh, chiedo alla regia se può mandarci il contributo dell'intervista che abbiamo realizzato con la dottoressa Rosa Seccia, che è um, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Madre Claudia Russo Solimena. Grazie. Quindi legami e radici da coltivare. Assolutamente sì. Da disare, da valorizzare e uh, da uh, uh, diffondere in termini proprio di sensibilizzazione sul territorio. Noi possiamo essere una, una piccola breccia che.. Allarghi, si allarghi sempre più, quindi un sassolino nello stagno. Poi speriamo che le onde si propaghino e eh, diventi veramente eh, una, una perché i legami i radici non sono solo qui, si estendono. Allora, mh, grazie eh, alla regia per il contributo. Io, mh, prima di continuare l'intervista con i nostri ospiti, ci tengo a... Uh, ringraziare chi stasera ci sta ospitando noi siamo qui presso la sede dell'associazione ONUS Centro della Gioventù dove la presidentessa è la dottoressa Fortuna Giustiniani la dottoressa Fortuna Giustiniani tra l'altro un'altra vostra partner del, sì. uh, dell'evento era presente con noi quel giorno ricordiamo il 24 maggio quindi circa un mesetto fa è stato realizzato questo evento e ci stanno uh, ospitando questa sera in questa bellissima struttura dove tra l'altro ho scoperto che c'è anche un teatro che si chiama il Teatro Grimaldi eh, molto grande dove è possibile anche fare degli, degli eventi di carattere culturale poi ricordiamoci che c'è anche l'attenzione da parte della. per noi bar barresi è l'ex chiesa Barbato ma in realtà è la casa del fanciullo quindi questa associazione, l'associazione della dottoressa Giustiniani si occupa della parte laica mentre la, la chiesa insomma, della casa del fanciullo si occupa insomma, della parte relativa alla pastorale quindi, mh, tanto per chiudere quindi, il discorso relativo all'evento del 24, io chiederei alla regia, che è così gentile questa sera con noi, di mandare il contributo dell'intervista alla dottoressa Fortuna Giustiniani, che in quell'occasione ci ha dato la sua testimonianza. Professor Giustinoni, come nasce questo progetto? All'insegna di che cosa esattamente? Questo progetto verte su uh, uh, dare un bene comune ai nostri figli, tant'è vero che... Uh... Il contributo grazie alla... Sì, allora uh, rimandiamo... Sì, per un problema tecnico, scusateci, noi siamo in diretta. Quindi questo è un vantaggio, però al tempo stesso può anche essere uno svantaggio. Vi rimandiamo l'intervista, vi rimandiamo la, la testimonianza della dottoressa Giustiniani. Nera Covid il volontariato ha dato il massimo, è stato il terzo settore, quello dove non ha visto un attimo di... Uh, uh... Con noi la dottoressa Fortuna Giustiniani, che è una delle referenti di questo progetto Legami e Radici. Tra l'altro la dottoressa fino a qualche giorno fa era un referente autorevole dell'iniziativa, poiché era il presidente della consulta della sesta municipalità. Dottoressa Giustiniani, come nasce questo progetto? All'insegno di che cosa esattamente? Questo progetto verte su uh, uh, dare un bene comune ai nostri figli, tant'è vero che uh, i principali protagonisti sono dei bambini di un comprensivo del uh, nostro quartiere che avranno a dimora e quindi in cura due aiole di questo giardino settecentesco. Dottoressa Giustiniani, lei ha fatto parte della consulta dell'associazione, è stata il presidente. Sì. Anche per quanto riguarda chiaramente il lavoro associativo ci sono state delle difficoltà in era Covid. Devo dire uh, la mia che uh, in era Covid il volontariato ha dato il massimo, è stato il terzo settore quello dove non ha visto un attimo di, uh, uh, cioè non sono stati mai fermi, uh, chi aveva dei progetti laddove la distanza era ravvicinata ha, di ha dovuto rimodulare le sue azioni e quindi il volontariato, il terzo settore è stato veramente una risorsa per questo Paese e, uh, lì si è visto proprio la solidarietà dei cittadini, devo dire una cosa, questo è un quartiere di periferia e anche per questioni economiche, ma certo. noi qui abbiamo trovato un aiuto in più. Le associazioni di cui mi facevo referente ed ero riferimento nella consulta sono state quelle più vicine agli ultimi e questo per noi è stato motivo di grande soddisfazione. Perfetto, siamo di nuovo in onda, vi chiediamo ancora umilmente scusa per questi inconvenienti, sono gli inconvenienti della diretta ma eh, ci danno la possibilità di poterci confrontare con i nostri ospiti con più attenzione e soprattutto con più entusiasmo vero Vincenzo? Allora mentre stavo pensando una cosa io con Carlo ho vissuto anche altre esperienze associative anche perché poi non so se dire un bene o purtroppo le persone che poi operano sociale social sono sempre le stesse sempre, essi, sempre. Te le ritrovi sempre <ride> nei settori fortunatamente te le ritrovi insomma vicino quando ci sono da fare delle cose sul territorio certo penso che L'augurio dei presenti, dei nostri ospiti, ma anche il nostro, è quello che si possa allargare questo gruppo, si possano allargare queste, questa, si possa sviluppare una mentalità, un'apertura sempre maggiore. E parlavamo delle nuove generazioni e, e mi volevo legare, eh, Carlo, a un'esperienza che noi abbiamo fatto insieme e che sicuramente durante questo periodo del lockdown, pensavo mentre parlavi, Uh, credo che purtroppo tra i darmene altri si sarà aggravato e non migliorato la dispersione scolastica certo, i numeri non ci aiutano chiaramente nel, nel cercare chiaramente di poter migliorare le cose perché uh, il lockdown chiaramente non è stato d'aiuto per i ragazzi anzi c'è stato un allontanamento maggiore dalla scuola questo lo dicono le scuole, ce cioè lo dicono chiaramente gli addetti ai lavori e il progetto proprio, e mira proprio a questo, soprattutto a recuperare quei ragazzi che eh, non che non abbiano voglia, forse perché sono meno innamorati della scuola. Noi dobbiamo certamente fare qualcosa per questi ragazzi che non vanno sicuramente lasciati da soli, anzi vanno aiutate le proprie famiglie perché comunque vivono delle fragilità all'interno del nostro territorio che sono legate principalmente alla questione lavorativa e è chiaro che... Uh, da soli non si va da, una, da nessuna parte lo dicevo anche prima eh, dobbiamo metterci insieme sì, ci sono tante realtà che operano su questo territorio bellissime realtà uh, Nives, così come uh, l'associazione di protezione civile il quadrifoglio c'è uh, il mutuo soccorso che è una delle più antiche se non la più antica associazione che abbiamo sul nostro mm -hmm. territorio uh, con il presidente che è attuale della consulta delle associazioni Gino uh, Napolitano. a cui facciamo, gli auguri, sì, facciamo gli auguri per il suo mastico di sì, questo sì e uh -huh. ci sono tante altre associazioni, c'è cioè la cittadinanza attiva per Bara, sono molto, molto attivi sul territorio, cioè, ci sono veramente tantissime realtà, bisognerebbe ecco, riuscire a, mettersi, eh, a coordinarsi di più, perché eh, il territorio ha bisogno di noi, ha bisogno della mano di ognuno di noi. Carlo, tu che vivi queste esperienze, secondo te che cos'è che, che non consente ancora di sviluppare una vera rete, una vera... Rete? ...forma che... cioè, fortunatamente parliamo di realtà che bene o male tra di loro collaborano tante altre, tra Andrea potremmo citare, però spesso e volentieri manca quel concetto di insieme allargato, io lo definisco. Nel senso... Io penso che il problema sia dovuto alla non conoscenza, non ci conosciamo abbastanza, abbiamo bisogno di lavorare gomito a gomito, se questo chiaramente si riesce a fare, senza togliendo anche quei piccoli pregiudizi che possono essere un po' come dire stativi nel cercare di attuare questo mettersi insieme. Io dico sempre, e questo lo recupero una frase del nostro ex vescovo eh, Crescenzo Sepe, non basta fare ma bisogna fare bene e per fare bene lo dobbiamo fare insieme. Cioè se non arriviamo a questo concetto ecco, dell'insieme non come contenitore, come energia, come forza, come sinergia eh, di tanti talenti messi insieme io non so fare tutto, Enzo non sa fare tutto ma ognuno di noi sa fare la sua parte messa, messa insieme diventiamo ecco, un, un talento d'insieme, quello che manca è la non conoscenza credo principalmente perché dobbiamo imparare a fidarci l'uno dell'altro e solo attraverso la conoscenza e l'associazione Nive è un'associazione che lavora, mi spiegava Roberta da 28 anni sul territorio eh, ci diamo del tu e eh, voi lavorate specialmente in questo periodo ehm, con eh, un campo estivo, sì. quindi questo contatto già diretto con eh, la, la nostra territorialità anche geografica, quindi tu mi spiegavi che eh, state lavorando presso il porticciolo di San Giovanni e quindi voi tutte le mattine tra l'altro questa mattina mi raccontavi c'è stato anche il banco alimentare quindi voi vi occupate anche eh, di quest'altro aspetto relativo all'attenzione nei confronti non solo dei bambini ma anche dei più bisognosi e delle persone insomma, che in questo momento storico purtroppo relativo al covid ma conosciamo le nostre realtà quindi non è solo in questo momento storico hanno bisogno di tanta attenzione. La vostra associazione è un'associazione che eh, si fa riconoscere e mh, voi partecipate a tanti bandi e evidentemente quello che presentate e quello che avete la possibilità di dare deve essere importante perché riuscite comunque a eh, dare un messaggio molto propositivo e molto indicativo nei confronti del territorio. Eh, voi tra l'altro avete fatto parte del polo culturale fino a poco tempo fa, Roberta. al bando che la Municipalità Emanuele qualche anno fa, forse due anni fa già, uh, ci vede vincitori e devo dire che ringrazio come tutti i miei amici uh, il Presidente e, tutti, e tutto l'organo della Municipalità perché ci ha affiancato in questa esperienza meravigliosa. Questa esperienza che è partita un po' eh, forse anche per caso, perché è un po' una scommessa, no? un bando dove nessuno partecipava, arriva a San Ives, che... ed è stata un'esperienza incredibile perché eh, si è potuto dimostrare che, eh, diciamo di che la nostra associazione nasce come centro di aggregazione per ragazzi, per persone direttamente abili come tu ben sai e finalmente con la promozione sociale che fa parte del nostro statuto, del nostro essere, abbiamo dato modo a queste persone eh, eh, e a noi tutti eh, di mettere in evidenza le capacità residue di queste persone e quindi mettere a disposizione della, del territorio, della cultura Fate proprio insieme loro, insieme a tutte le tante associazioni, poi quelle quali veramente perché in un paio d'anni abbiamo spesso dei rapporti per me e per noi tutti meravigliosi. Uh, abbiamo dato vita da a eventi culturali um, intrecciandoci con le scuole, intrecciandoci con le associazioni, intrecciandoci con le persone, uh, perché anche il banco alimentare diventa un, un motivo, uh, proprio questa mattina c'è stato, come tu dicevi. Uh, la distribuzione diventa un momento di comunione e diventa un momento di confronto perché è proprio in quel momento che uh, l'esigenza ecco, di Barra, San Giovanni e San che negli ultimi anni abbracciamo si sente, si fa sentire e, prima si parlava di insieme no? e, e penso che si, si debba partire noi dicevamo dai bambini, dai bambini in una, meravigliosi, meravigliosi siamo ospiti in questo periodo chiedo scusa se eh, vado un po' di spettacoltura, ma eh, per me è un piacere condividere con, con voi tutti eh, la meraviglia delle cose, perché terminato il ballo, eh, vabbè, già ne è stato ed un altro, e chi sa che non ci veda di nuovo protagonisti di questa storia, incrociamo storia. le <ride> siamo ospiti momentaneamente di un'altra realtà molto bella del nostro territorio che è l'associazione culturale di Angela Panico che è un'accademia di danza che è proprio sulla spiaggia di San Giovanni la vecchia spiaggia destra del municipio e, e quindi le attività tra la palestra e la spiaggia stanno diventando un punto di incontro per tutte le persone del territorio ed è bellissimo vedere come queste persone incantate si fermano e diventano parte di qualcosa diventano parte di un gruppo dove bambini direttamente abili, adulti, alzani non c'è più distruzione e quindi insieme e... Roberta poi, una si... domanda ti volevo fare uh, mentre ti ascoltavo pensavo poi avete iniziato questa esperienza a Ponticelli proseguita? Ah, L'esperienza nasce, a... nasce a Ponticelli e proseguita a poi c'è stata l'esperienza, c'è stata, mi auguro ci sarà ancora l'esperienza di Barra, state vivendo quindi anche quelli di San Giovanni. Siete una delle poche realtà che vive la, tra virgolette, la municipalità. Itinerante. Sul ecco, terreno. in merito a quel, al progetto di cui parlavamo prima, no? Legame e radici. Sì. Le radici del Nives. Radici esistono Nive nella gente, sono nella gente delle tre municipalità, e quindi della nostra terra. Ecco perché c'è questo continuo muoversi, è un continuo muoversi dovuto al fatto che, come dicevamo, eh, è da sempre che l'associazionismo è quel ramo della vita, voi politica, voi uh, di tutti i giorni, voi, che deve fare da legame tra tutte le realtà. Di conseguenza ci si muove per pegarci d'altra da parte il sociale è il motore della società mm -hmm. e forse la politica in particolare dovrebbe essere un po' la regia soprattutto sui nostri territori perché ci possa mettere comunque io dicevo in coordinamento perché sì. non siamo coordinati no? eh, non riesce a comprendere non ha questa, in questo immedesimarsi nel concetto del sociale motore della società e quindi ecco, riprendo anche il concetto questo, di movimento che Roberta è vero, Però è cita. anche vero che inizio forse iniziamo a sentire un una triste diretta dei politici nei nostri riguardi, i politici intesi come eh, coloro che stanno lì per rappresentarci. Infatti a tal proposito Elisabetta eh, stiamo iniziando a progettare una campagna informativa, perché proprio nel sentire la continue lamentele delle persone eh, che abbiamo sentito il bisogno di informarle, eh, perché la gente, diciamo la verità, non deve essere manovrata, ma deve essere a conoscenza di tutto, deve essere indirizzata, Quindi, certo, non sì. presentarsi tutte le varie possibilità e aiutarli, certo. aiutarli nell'ascolto e, e dargli la possibilità di toccare con mano queste persone. Anche perché la parola ascolto, Carlo, questa domanda è rivolta proprio a te, fa parte comunque un po' del vostro DNA, no? insomma chi certo, fa associazionismo sì, in primis si confronta ascoltando gli altri. Sì, eh, immaginiamo ecco un po' come una volta facevano gli indiani, mettere e porgere l'orecchio a terra per poter sentire eh, i cavalli che arrivavano, chiaramente il treno che stava arrivando cioè, stava e così praticamente dovremmo fare anche un po' noi, imparare praticamente ad ascoltare il territorio appoggiando il nostro orecchio praticamente su quel terreno che oggi poi ti ripeto è tanto poi chiaramente martoriato da quello che ci, ci vediamo intorno e stare lì così a guardare non serve a nulla, mettersi in ascolto vuol dire innanzitutto fare un'analisi di quello che eh, chiaramente si potrebbe fare, poi comprendere la fattibilità di quello che si può fare chiaramente innanzitutto con le risorse umane a disposizione, noi di ricchezza umana ne abbiamo tantissima, cominciando dai bambini, straordinari in qualsiasi cosa. I nostri territori, poiché le esperienze loro le affrontano forse anche in modo, in modo precoce, quindi sono abituati a crescere prima, la loro ricchezza viene fuori e vediamo i tanti talenti. E io voglio ringraziare, approfitto anche della trasmissione, che il nostro testimonial come progetto certo, infatti, è stato Ciro Giustiniani, infatti, infatti. cioè la dimostrazione ecco, che la speranza c'è perché. Anche dal nostro territorio esco, vengono fuori uh, persone come lui che sono capaci chiaramente sì, di testimoniare non solo la nostra napoletanità, ma anche l'essere barrese, perché manca, manca chiaramente proprio testimoniare l'essere di Ponticelli, di Barra, di, di San Giovanni. Perché qualche giorno fa mi sono ficcato una discussione a causa della mm. mela melanzana col cioccolato. Poi forse. Ragazzi, che dicono che nasce seguito, a Ponticelli, eh. poi c'è chi la dice che sia si di Barra. Si fa Sant'Anna, quindi nasce Barra. Si fa a Sant'Anna, ma si fa anche durante la Madonna, la festeggione sì, della Madonna delle Nive: neve. Sì, sì. quindi con sì, forme ricette Magari, e ricette diverse. E controllare anche a San vero. Giovanni? Quindi è tutto sì, calcolo. sì, anche a San Giovanni. Tant e approfitto perché mia mamma la sa fare. quindi è vero spettatori rimangono a che la vecchia festa del 5 che agosto il mio compleanno, <ride> quindi facciamo un unico che la vecchia festa della della sagra della melanzana che si fa a Pondicelli da più di 30 anni perché non proviamo a, a renderla municipale come festa e a portarla anche su questi si, altri in merito a questa no, cosa volevo, no. chiedere, volevo fare una chiedere poi lascio la parola a Elisabetta noi prima abbiamo parlato di istituzioni no? e, e spesso e volentieri e l'ho detto pure un'altra puntata e sarò ripetitivo all'infinito spesso noi le istituzioni facciamo istituzioni uguali in politica invece io penso che le istituzioni sono tutta una serie di realtà si che se veramente contribuissero ognuna a fare il proprio ruolo potrebbe essere vivo e vero quel discorso di coordinamento a cui tu prima facevi riferimento che la municipalità spesso noi la rapportiamo solamente a quelle persone che ci rappresentano politicamente ma anche i sacerdoti, anche le scuole anche, anche le istituzioni eh, diciamo così di tipo militare se tutti eh, vabbè, per, per non abbiamo altro così, vici, mancano i luoghi di aggregazione. Esatto, i abbiamo luoghi di aggregazione, tranne le piccole associazioni come le nostre, io dico piccole ma capaci di fare tanto, certo, sono le, le parrocchie azioni. perché sono le uniche presenti sul territorio, proprio. hanno gli spazi, noi ci siamo cresciuti, noi lo sappiamo da questa esperienza. Però vedi, quando parliamo di istituzioni, io dico parliamo anche di competenza, noi dobbiamo cercare di alzare anche un po' il livello certo. di qualità di chi ci rappresenta certo. ed è necessario perché ecco, se non ci si cala in certe questioni, avendone non solo una conoscenza uh, teorica ma anche pratica, quindi abbiamo bisogno sia della cosiddetta università della strada che sia quella esatto. tra virgolette, scolastica che chiaramente ci aiuta a formarci. Ma è necessario, poi chiaramente, io non so tutto, tu non sai tutto, lo dicevo prima. Abbiamo, abbiamo certo. bisogno di mettere insieme queste nostre, uh, queste nostre competenze quindi e metterle qui, a disposizione al territorio. Da qui quello che abbiamo detto all'inizio: quindi, noi ripartiamo dal futuro, ripartiamo dal futuro che, che saranno i bambini e che, comunque, troverà sempre spazio nell'associazionismo, una voce in questo caso fuori dal coro, proprio certo. inerente alla nostra trasmissione. Tu parlavi di Ciro prima. Sì. E prima di salutarci. Noi abbiamo avuto modo di intervistare Ciro ah, certo, durante quella certo, manifestazione certo. e lui ci ha raccontato la sua esperienza che ci ha fatto immensamente piacere anche perché comunque ehm, lui ci ha raccontato la, la bellezza e la difficoltà di essere comunque una persona che è nata e cresciuta in periferia. Quindi ehm, invito la regia a mandare in onda l'intervista all'attore Ciro Giustiniani, poi mandiamo i saluti. Penso, penso che il nostro quartiere si può risollevare da solo eh, con la propria forza perché chi viene dalle periferie l'ho già detto altre volte ha la fortuna di avere una marcia in più eh, se solo fai caso a tutte le eccellenze che vengono dalle periferie sono tutti quelli che comunque hanno poi avuto la possibilità di potersi esprimere non solo in campo artistico ma anche nel mondo lavorativo Abbiamo tante eccellenze, ma no, io quello oggi sono so contento perché eh, il clima lo permette insomma, di stare al sole. Ma la cosa, la cosa importante, è, lo dicevo, che oggi i bambini simbolicamente dovranno avere questi semi da piantare, ma loro dovranno piantare i propri sogni in questo territorio perché chi viene da questo territorio non è assolutamente, non è assolutamente eh, discriminato, se ma anzi può portare eh, nella propria professione, nel proprio sogno che possa essere l'artigiano, possa essere l'artista, eh, il libero professionista. L'imprenditore, l'operaio, ma eh, può portare eh, un'esperienza importante. Chi viene dalla periferia ha sempre gli occhi, gli occhi della tigre, diciamo così. E ne, ne conosciamo tanti, di, di, anche di colleghi che hanno portato barra a livello nazionale e qualcuno anche a livello mondiale. E potrei stilare tanti nomi. Uh, oggi sono io il fortunato di essere testimone di questa bellissima manifestazione in questo bellissimo posto dove sicuramente mi è stato detto verrà messo mh, a posto e, e, e diciamo anche che comunque Barra non è solo... Non è solo quello che vogliono farci vedere, ma Barra è tanto come tutte le periferie, sono ricchezza. In altri paesi c'hanno il petrolio, in altri paesi hanno l'acciaio, noi abbiamo risorse umane, abbiamo i bambini, abbiamo cultura, tradizione. Anzi, forse l'unica municipalità uh, uh, di, de del comune di Napoli che mantiene ancora una festa tradizionale. E niente, abbiamo tutto, abbiamo, abbiamo il Vesuvio, abbiamo il mare. Teniamo pure i microfoni che funzionano. Dunque, è importante. <ride> a volte vado in accetti post che tutto. Ma mi i microfoni funzionano, guarda, guarda sono pure colorati, sono pure allegri. Funzionano benissimo. Ciro, la tua simpatia eh, ti ha sempre contraddistinto da, eh, da tante realtà, anche diciamo culturali e artistiche. Però io ci tengo a chiederti una cosa: il nome del progetto è Legami e Radici? In cosa ti hanno aiutato i tuoi legami e le tue radici col territorio? In cosa mi aiutano? Io dico la verità, se non un ere bar forse, forse non avessi fatto quello che sto cercando di fare, affermarmi, se non un ere bar forse non avrei conosciuto tante persone. E se non avessi vissuto il territorio come l'ho vissuto io, sì da bambino, e in vari momenti di aggregazione che possa essere, essere stata uh, a chiesere domenicana o possano essere state attività uh, sociali, uh, io oggi forse non sarei stato qua. Diciamo che a volte, a volte il, sì, il prezzo da pagare per qualcuno è il disagio, diciamo che tra virgolette il disagio può essere trasformato. Uh, in energia positiva e può dare la possibilità di potersi esprimere uh, in modo eccellente io ci sto per uh, il contributo all'intervista a Ciro, Ciro. però uh, c'è un altro aspetto che dobbiamo curare noi siamo in diretta quindi interagiamo con i nostri follower con i nostri spettatori i quali ci hanno fatto presente che l'intervista al presidente della municipalità al dottor Uh, Boggia non si è sentita bene, quindi sì, per confermo. problemi tecnici Adesso noi vi rimandiamo l'intervista che dura pochi, pochi minuti. Quindi legami e radici da coltivare? Oh. Assolutamente sì, Come? da difendere, no. da salvare. Non anche quando è venuta la RAI, l'ha tagliato. sono enormi e sarebbe difficile elencarli. Ovviamente qual è l'aspetto fondamentale? Avvicinare i bambini Ai microfoni del nostro social Napoli TV il presidente della sesta municipalità, l'ingegnere Salvatore Boggia. Ingegnere, voi siete partnership di questa iniziativa a suo parere che tipo di vantaggio può portare questa iniziativa per la ripresa del nostro territorio? Salve, buongiorno. I vantaggi sono enormi e sarebbe difficile elencarli. Ovviamente, qual è l'aspetto fondamentale? Avvicinare i bambini al territorio. Avvicinarli, col, avendo cura in, di aree ormai che sono degradate, mi dispiace dirlo, mi dirlo, però sono così degradate che portare i bambini a farli rinascere, quindi sono loro sono i semi di questo terreno. Quindi gli danno anche un senso di responsabilità, che molte volte diciamo sempre che i bambini sono il futuro, ah, io penso che sono il presente, non sono il futuro però un aspetto a meno positivo che posso dirlo oltre al progetto che il parco è oggetto anche di un progetto bosso regionale e che a poco avremo la ripulitura del parco che è l'aspetto che mi rincuore dirlo perché è degradante per me essere presente qui, vedere una bella iniziativa ma vedere un parco in questo genere poiché mi respons sono responsabile prima persona mi sento mortificato su questa cosa e ci tengo a sottolinearla perché, sennò, no sembra che le istituzioni siano distanti da questo punto di vista. Purtroppo esistono delle problematiche inutile è inutile uh, dirle che non ci contentano di avere questo. Quindi già con i bambini sono anche l'esempio delle istituzioni che ci dobbiamo impegnare e trovare le forme alternative per i terroristi. Quindi una metafora, un seme da lanciare nella terra che possa essere produttivo per il nostro futuro. Eh sì, saranno quelle querce secolari che poi avranno, andranno avanti. Oggi è un seme ma domani sarà un grande albero. Grazie Presidente, un bel lavoro. Grazie. grazie, buona giornata. Ok, grazie, grazie mille alla regia. Vi chiediamo ancora umilmente scusa, però sono gli aspetti positivi e negativi della diretta. Eh, noi ci siamo un attimo dilungati un po' di più stasera proprio per questo e quindi salutiamo Vincenzo, eh, ringraziamo i nostri ospiti, quindi ringraziamo Carlo Capasso, presidente dell'associazione Movi, l'amica, la, eh, anche, anche Carlo, insomma, è un amico, sono persone che comunque lavorano sul territorio, quindi per noi sono veramente dei punti di riferimento. Mi ringrazio Roberta Scognamiglio, presidente di Nives e passo la parola a Vincenzo. Ma io spettatori rinnovo l'invito al 5 agosto ci vediamo per la melanzana mi colato tutti e due scherzi a parte ringrazio pure io i nostri ospiti e continuiamo su questo filone del buonismo nella ricerca del bene nei nostri territori perché ce n'è tanto ce n'è tanto e dobbiamo solo impegnarci a cercarlo e una volta che l'abbiamo trovato a unirlo come in questa, se ne è parlato questa serata costruiamo insieme assolutamente d'accordo diceva Roberta insieme brava appunto grazie a tutti alla prossima puntata